Prego. Prima dei 36.000-40.000 anni, che cosa possiamo ipotizzare? ci È una domanda tremenda. Allora, eh, eh, si può ipotizzare molto poco. Anche per quegli incassi. Delle... Si può ipotizzare molto poco. Allora, però qualche cosa ve la raccolto. Eh, quello che io ho avuto eh, modo di percepire attraverso quelli che sono poi gli studi che farò vedere a Roma, è che l'antica civiltà dei 36.000 anni fa non era una civiltà tecnologica come la nostra, era una civiltà tecnologica differente, che non si basava sulla fisica dei fotoni, ma sulla fisica dei fononi, cioè sul suono. È con il suono che faceva le cose. E questo mh, sarà un po' arduo tentare di dimostrarlo, ma... Eh, poi vi farò vedere a che cosa serve quella cosa che chiamano impropriamente Z, a quella cosa che si chiama Croce di Ankh, eh, a quella cosa che, che è il, il bastone di Was, eh, che sono tutti pezzi che si incastravano insieme per fare una certa cosetta. La certa cosetta era ottenere una certa vibrazione. Attraverso la vibrazione sonora si otteneva il Trasporto, il passaggio di una informazione. La informazione è, ehm, ehm, come si dice, eh, forma in azione, eh? o azione nella forma. Eh, e qui eh, faccio un discorso che può essere complicato, eh, però è un problema che riguarda l'entropia. Da che cosa dipende l'entropia? Perché noi abbiamo visto che secondo alcune equazioni matematiche, l'entropia cambiata di segno è uguale all'informazione. Quindi io più cosciente sono più informazioni ho, sostanzialmente vorrebbe dire questo. Ma da che cosa dipende geometricamente l'entropia? Dalla superficie dell'onda che descrive il fenomeno informato. Non dal volume, dalla superficie. Questo è un discorso quantistico, bomb, tutto un casino allucinante. Però questo è. Allora, quando io emetto un suono, non è che il cervello dell'altro capisce l'italiano. Il cervello dell'altro, che è un lettore di ologrammi secondo Pribram e Coslin, sente la forma d'onda e attraverso la forma d'onda comprende l'archetipo che io gli voglio comunicare. Esempio, parli col gatto. Il gatto ti capisce e quando il gatto fa miao te lo sai che cosa vuole, però ti ha fatto miao perché è questa cosa qui, come fanno i delfini a parlare? Uno studio sulla trasmissione dei delfini emettono questi eh, ultrasuoni che sono stati digitalizzati da un computer e si trasformano in un'immagine, quindi quando il delfino emette un, un ultrasuono che sbatte su di te e torna indietro, questa immagine al computer è esattamente la tua forma. Quindi lui ha visto te attraverso il suono, la forma, forma in azione. Quindi è evidente che gli antichi avevano l'informazione del suono e attraverso l'informazione del suono si possono spostare le cose, si possono staccare le tre sferette animica mentale e spirituale e ogni tanto prendere uno che è un povero disgraziato e fare in modo che il faraone riviva una volta all'anno con il pezzo che ha tolto a te nella piramide di Cheope. si fa un buco nel granito. Noi abbiamo delle difficoltà. Bene, oggi il buco nel granito si fa così. Ad abusir. 3.600 anni fa lo facevano così. Come grattavano il granito. Guarda com'è bellino questo taglio che è stato fatto in questo pezzo di granito. No? Così. Zzz. Come cazzo lo facevano? Che oggi non siamo capaci di farla, quella roba lì. Guarda come è stato carotato nell'antico Egitto, questa è una roba egiziana, c'è ancora la carota dentro, però vedi che c'è qualche cosa che gira, perché ci sono le tracce di questa roba girata. Va bene, questo è solo un esempio. Qui siamo in America Latina, una di queste grandi me megalopoli in cui ci sono queste muraglie incredibili con tonnellate di pietre. Te Guarda come è stato intassellato in questo... Questa pietra qua è alta così, come cazzo si fa a fare questa cosa qui? Dopo oltre 50 milioni di anni vengono alla luce giganteschi massi di conformazione rocciosa che gli agenti atmosferici hanno reso perfettamente sferici. Si tratta di una scoperta unica per la Sardegna che ci racconta il geologo Marco Mano. Ci troviamo di fatto in una spiaggia. Sì, questa era eh, circa 50 milioni di anni fa una spiaggia eh, dove chiaramente si trovavano tutti gli esseri viventi che in quel momento vivevano la terra. E, ed è così che chiaramente la sabbia che va a formare... Eh, questo sedimento eh, faceva parte appunto di una spiaggia questa spiaggia fossile l'importanza di, una, di una, un ritrovamento come questo qual è? perché sembra che sia il primo caso in Sardegna se non forse anche quasi in Italia No, e, allora al di là della spiaggia fossile che è dove in Sardegna ne abbiamo ovviamente avendo il mare che ci circonda ne abbiamo diversi, eh, dappertutto abbiamo eh, rinvenimenti e, e la litologia stessa della Sardegna in parte nelle coste è formata da spiagge fossili. L'importanza di, di questo sito è l'aver ritrovato eh, questi elementi eh, a, a forma eh, pseudosferica, a, a volte anche allungati che praticamente sono costituiti eh, della stessa sabbia, comprese le conchiglie, che va a formare praticamente il, il, il sedimento che le contiene. E infatti, in mezzo a questo, a questo pacco sedimentario, se lo vogliamo chiamare così, eh, ci sono all'interno inglobate eh, queste sfere. queste sfere. Eh, si sono formate, probabilmente, eh, per rotolamento a seguito del movimento del fondo marino, qua bisogna immaginare e pensare che c'era il mare che ricopriva tutto, probabilmente per un caso di un terremoto il fondo marino si è sollevato, il sedimento, e la sabbia, il limo che formava il fondo marino ha iniziato a rotolare, rotolando ha creato il cosiddetto effetto palla di neve. Palla di neve che appunto in questo caso non è di neve ma è di, eh, di sedimento, di sabbia, eh, che eh, Chiaramente successivamente è stato ricoperto da altra sabbia, da altre frane e quindi troviamo queste sfere un po' dappertutto su tutto questo sito. Eh, molte sfere appunto le abbiamo viste eh, giù in basso eh, di forma proprio chiaramente perfettamente sferica, alcune hanno un piede eh, che era appunto il piede che si è formato nel momento in cui la sfera si è formata, rotolato è arrivato sul fondo marino e lì si è cementata. Io eh, ho un po' di esperienza eh, nella geologia della Sardegna, eh, è chiaro che è la prima volta che eh, mi imbatto in una, in una cosa del genere, anche per me è stata una scoperta. Non... Fossilino bentonico, cioè li so di. vedi? Questo indica appunto la presenza di fossilini, quindi un, il mare leggermente quasi abbassato ha creato questi noduletti che poi. Alla fine, questi stessi rotolando vanno a creare quelle sfere. Sono tutti noduli carbonatici di carbonato di calcio. Questo. Sì, questo è un corallo. Questo è un corallo. La cosa particolare è che la parte più, uh, più fine, che formava la palla è stata poi praticamente rivestita come se fosse una polpetta, ok? dalla parte più eh, grossolana, sabbiosa, di mare poco profondo, perché la sfera, se tu vai a vedere, è creata da una matrice un po' più, più fine, ci sono diciamo delle, delle inclusioni, e poi è stata appunto rivestita da questa, da questa eh, sabbia di mare. Quindi guarda qua, questa è una turretella. No, questa, questa sì, questa è piantata, eh, questa non è arrivata dopo. Fagliele vedere quattro queste sono tutte conchiglie Conchiglia. che hanno in media quanto? qua siamo intorno ai 50-60 milioni di anni l'apparizione di rocce perfettamente sferiche confonde la comunità scientifica scogliere bizzarre e perfettamente arrotondate descritte da alcuni osservatori come palloni di dio sono state scoperte sull'isola disabitata Champ che si trova al di sopra del circolo polare dell'arcipelago di Franz Joseph. A prima vista, sembrerebbe che questi oggetti perfettamente sferici siano stati dispersi sull'isola deliberatamente. Tuttavia, la piccola isola è completamente sterile e non ci sono prove che suggeriscano che gli esseri umani si siano mai stabiliti lì, il che significa che gli scienziati che studiano l'area non credono che sia fattibile che siano stati creati artificialmente dagli umani. Per aggravare il mistero, sfere sferiche simili sono state trovate sull'isola di Ace nello stesso arcipelago e in località più distanti come Volgograd, Nuova Zelanda, Cina, Bosnia e Sudafrica. Sì. Archaeologists have found a giant mysterious sphere embedded in the ground in Bosnia. They claim it is the largest man-made stone ball in Europe, and the oldest in the world, dating back more than 1,500 years ago.